Abbiamo colto l'occasione eh, della presentazione di questa, di questa risoluzione di cui condividiamo comunque i principi perché va a prendere diciamo, una sfaccettatura eh, diversa rispetto a quella che è stata affrontata in questa sede anche a livello nazionale, cioè quella del cyberbullismo, parlando appunto del, del linguaggio dell'odio eh, e i principi enunciati all'interno di di questa risoluzione trovano da parte nostra condivisione. Abbiamo voluto però presentare due emendamenti riprendendo dei concetti già approvati da quest'Aula tempo fa e che riguardano la polizia postale. Purtroppo sappiamo benissimo che nonostante ci fosse un atto di indirizzo politico eh, di, questa, di questa assemblea poi comunque siamo eh, stati messi di fronte alla chiusura di alcune sezioni di polizia postale ovviamente non era di competenza regionale noi abbiamo provato a dare quella che era la voce della nostra regione però non è stata ascoltata a livello nazionale riteniamo comunque di dover ribadire il concetto del ruolo fondamentale che ha anche la polizia postale all'interno di questo contesto perché è giusto che si intervenga direttamente con i gestori dei social network ma è anche giusto che comunque tutti quegli organi di controllo eh, che lo Stato può mettere a disposizione vengano usati al meglio e verso i quali si abbia la massima attenzione da parte delle istituzioni e oltretutto insomma, ci si, finalmente si cerchi di cambiare eh, atteggiamento e ottica con una prospettiva di potenziamento di questi servizi è importantissimo avere eh, la polizia e comunque gli organi di controllo sul territorio perché fisicamente purtroppo eh, viviamo in delle realtà ad oggi che presentano numerose eh, difficoltà, io provengo da un territorio turistico che purtroppo presenta anche situazioni di, di degrado che poi va a inficiare anche un'economia legata alle presenze turistiche e comunque alla qualità poi de, dell'offerta che c'è all'interno dei nostri territori e dell'immagine soprattutto che è fondamentale per chi ha un'economia un basata sul turismo però è altrettanto importante al giorno d'oggi potenziare tutti quegli organi di controllo che si rivolgono al mondo virtuale perché sempre più spesso ci troviamo davanti a a cyberbullismo, comunque a episodi di odio in rete, purtroppo è innegabile che sotto un certo punto di vista i social network siano diventati una sorta di sfogatoio e forse ci dovremmo anche domandare per quale motivo ad oggi si è arrivati a dover eh, sfogare così spesso le, le proprie problematiche sui social network, forse a monte c'è un problema sociale ben più radicato e ben più rilevante da affrontare, ma nel frattempo è altrettanto indispensabile che tutti gli organi di controllo preposti siano aiutati al meglio nella propria funzione. Per questo abbiamo presentato comunque questi due emendamenti che riguardano diciamo, un'altra parte del problema ma che secondo noi si vanno bene a integrare e visto che comunque sono due concetti che erano già stati approvati in precedenza da questa Assemblea, ci sembrava corretto e opportuno ribadirli. Grazie.